E buongiorno mondo, oggi risveglio sotto un ponte e vi stiamo facendo vedere com'è vivere sotto i ponti. Muriel prepara il caffè con il suo bel faccino freddo e gelato, stamattina di nuovo 9 gradi e una bella estate calda stiamo passando. Lì ci sono le tende che dobbiamo ancora smontare, la mia bicicletta è là coricata, fa freddo? Ci facciamo un bel caffettino, anzi, lo sta facendo Muriel. Io lo bevo solo, brioscina. Ci diamo una rinfrescata, rinfrescata più di così. Forse non riusciamo. <ride> Vabbè, comunque, ci ripuliamo un attimino e ripartiamo. Oggi puntiamo ad arrivare al Danubio 120 km, dice Muriel. E se il clima regge, ce la facciamo. Se il clima non regge, ci fermeremo sotto un altro ponte. Quindi, stay tuned. <ride> buona giornata a tutti campo base tutto ripulito quello è il nostro sacchetto dell'immondizia abbiamo raccolto tutto quanto perché bisogna sempre lasciare tutto pulito dove ci si piazza lì è Muriel là dietro ha la sua bicicletta carica la mia è pronta e game on ragazzi si parte guardatelo là come pedala il Muriel scaltro nell'erba e nel prato fangoso temerario per raggiungere la ciclovia dell'Isar. Isar sarà il nostro e conquisteremo il Danubio comunque una figata ci faccia così eh anche se non è asfaltato. ragazzi guardate un po' se riesco a farvelo vedere attraverso gli alberi questo è il fiume Isar, o come si pronuncia calcolate che lui è un affluente del Danubio guardate quanto è grosso già lui adesso figuriamoci quanto sarà grosso il Danubio nel punto dove si incontrano dove arriveremo noi qualcosa da dire Muriel? ancora 120 km dal Danubio questo sicuramente si ingrossa ancora di più di qua c'è già un altro affluente di questo finalmente vediamo il Danubio bello grande e quindi game on ragazzi, si pedala <ride> <ride> <ride> <ride> niente da fare la fortuna non ci assiste molto Uriel ha tolto il giacchino io ho tolto la felpa sotto perché iniziava a far caldo Stava forse spuntando anche un po' il sole, ma guardate adesso che bel cielo grigio che abbiamo in fronte a noi e sta anche già piovendo. Mannaggia, per ora piove in maniera accettabile, ma là è tutto nero, speriamo non faccia un temporale come ieri e se dovesse farlo speriamo che lo faccia di nuovo in un posto dove possiamo coprirci ma in questo momento siamo lontano da qualsiasi paese almeno una decina di chilometri perché siamo in un parco e, e si pedala ragazzi sperate per noi a dopo ragazzi appena in tempo siamo arrivati al paese e ha cominciato a diluviare abbastanza forte, siamo fermati al baretto a prenderci un caffè e speriamo che spiova, ma tanto un caffettino ce lo meritiamo, lo volevamo comunque prendere, perciò bene, bene così anche oggi forse non ci bagniamo troppo, speriamo che passi, tanto c'è il vento che vale, porta sole, pioggia, sole, pioggia, quindi dopo si riparte, a ah, dopo. No, Ragazzi, ha smesso di piovere, siamo ripartiti, siamo venuti a vedere la chiesa di... come si chiama il paese? Moon... Moon. Moonsburg La chiesa perché dai commenti dicevano che meritava una visita Ma l'architetto Muriel non è dello stesso parere Dice che a lui sembra una cagata Allora, torniamo in strada? Torniamo in strada, Muriel dice che la visita può fermarsi qua e torniamo a pedalare prima che torni il temporale. Di là sembra sereno, di là un po' meno, quindi pedaliamo. Dobbiamo essere a posto più o meno per un'ora e poi beccare di nuovo pioggia, un'ora e mezza avevamo 21 km per arrivare alla fine di questa parte di traccia e entrare in un paese mm. quindi dicevo, ce la facciamo, 21 km, arriviamo lì, appena prima che inizia a piovere ci fermiamo, mangiamo e aspettiamo che spiova più tardi che quello era il eh, la previsione del tempo ma mi sembra che la previsione del tempo ha sbagliato un po', appena appena eh Abbiamo fatto quanti chilometri da quando siamo partiti? Un e mezzo. Un e mezzo mm. e eh, ragazzi, diluvia! E siamo finiti sotto casa di qualcuno. Speriamo che non esca e che ci cacci perché sono a casa e perché c'è la macchina lì. Le nostre bici sono alla pioggia, ma almeno noi siamo un po' lasciuti. Siamo bagnati perché. Guarda la faccia dell'uomo bagnato! Ragazzi eh va così, la Germania ci ha accolto con questo bel clima estivo abbiamo i pannelli solari che caricano a raffica tutti i nostri device e ce la godiamo infatti, ce la godiamo alla grande Ma meno male che i tedeschi sono solari e uh, accoglienti esatto, i tedeschi sono solari come il loro clima forse va bene mi sa che anche oggi abbiamo fatto 22 km non riusciamo ad andare avanti perché. Poi ce la prendiamo tutta, e... pazienza, pazienza. Sono cose che si mettono in conto, se no saremmo andati in albergo, il villaggio turistico a fare i balli di gruppo, e invece siamo in bicicletta sotto la pioggia. Scemi noi. Ci riproviamo sembra aver smesso leggermente cioè leggermente rispetto a prima ha smesso decisamente sono solo qualche gocciolina ma le previsioni non sono a nostro favore quindi abbiamo scritto a un paio di work shower di Landstude che è solo a 20 km da qui quindi oggi dei 120 che volevamo fare andrà a finire che ne faremo al massimo 40-45 di chilometri intendo e, e vabbè va così se non sarà sereno si rasserenerà se non sarà sereno e forse pioverà ragazzi questo per il standard tedesco è sole Dicono che abbia smesso di piovere Eh? Yeah, ha smesso? C'è il, il, il sole, Muriel canta perché il sole ti porta la gioia e l'allegria e lui canta spensierato e... e niente, questa è la tipica giornata di sole della ridente Germania, della ridente Germania che ci ha accolto e... in maniera positiva la gente solare come il proprio clima e... e niente, io sono 16 giorni che pedalo e 6 che prendo pioggia, una goduria. Sì, sono 10 giorni che prendi il sole. Docce gratuite per tutti. <ride> pedaliamo, pedaliamo, vediamo se ci ospitano all'Hunsted o se dobbiamo mettere le tende sotto la pioggia. Ma i 120 km che avevamo programmato, non riusciremo a farne neanche 45, come dicevo prima, quindi, quindi, quindi, quindi piove. Ragazzi piove! È sole, è sole! Ah, è, è sole, questo è sole, perché prima era decisamente più pioggia. Esatto! Pedala Giappino! Pedala Murielito! Dai gatto! No. Porca pusenta Ah! Mese dei tropici! Dove? Il, il, il sole che c'è! sotto l'ombra degli alberi esotici non ti immagini che, che caldo che, che fa, fa. Ragazzi, visto che promette pioggia, dobbiamo montare e tende la pioggia perché non abbiamo né un shower né un ponte questa sera, ci siamo concessi un box kebab, così almeno quando arriviamo non dobbiamo neanche metterci a cucinare perché se, se piove sarebbe un macello mettersi a cucinare fuori senza una copertura e quindi questa sera si mangia bene, no, si mangia sempre bene, solo che si mangia... Più comodi e veloci senza dover sbattersi a cucinare. Buon appetito a tutti. Mentre mangiavamo il kebab pronti a ripartire per andare fuori dalla città a cercare un posto per mettere la tenda nonostante la pioggia. Ci ha risposto Ivan uno dei due workshop ai quali avevamo scritto e ci ha dato la sua disponibilità per ospitarci a casa sua questa notte. Quindi non staremo alla pioggia e oltretutto è anche abbastanza vicino a dove siamo ora, quindi stiamo andando da lui, Muriel è davanti che fa strada, e, e niente, c'è andata bene anche stavolta, siamo fortunati, speriamo di non fargli troppo paciocco perché siamo zuppi e infangati. Quindi ragazzi, a dopo, e buona serata a tutti.